Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa avventura di pesca. Oggi vi porto con me alla scoperta di un nuovo itinerario e ci faremo accompagnare da un nuovo amico che è della zona che ci porterà in esplorazione lungo questo, questo spot. Dove andremo? Andremo nell'ultimo tratto del fiume Volturno e poi ci sposteremo verso la foce. Che cosa faremo? Vi farò vedere un po' il posto, eh, come si pesca, vi farò vedere le attrezzature che abbiamo portato con noi per questa sessione di pesca e poi insieme al nostro amico capiremo anche quali sono le condizioni meteomarine, le condizioni del fiume ideali per eh, svolgere le nostre battute di pesca, avere qualche chance in più di cattura. Eh, questo, in questo video scopriremo insieme anche, eh, andremo a testare qual è lo stato di salute del, del fiume, della foce e soprattutto dei suoi abitanti. Speriamo di divertirci, speriamo eh, di fare anche qualche bella cattura, venite con noi in questa avventura di pesca, andiamo! del fiume volturno e la sua foce ci sono tanti posti per la pesca della spigola e altre specie minori gli spot ideali per la tecnica dello spinning sono soprattutto la zona dello sbocco in mare sia sul lato destro che sinistro dove possiamo incontrare anche il pesce serra e la lecciamia in base anche al periodo dell'anno in cui siamo Grazie all'ampia portata d'acqua e alla salinità del fiume, la spigola si spinge fino a diversi chilometri in interno fiume. Le zone con presenza di vegetazione, rocce affioranti, ostacoli sommersi o anche le barche ormeggiate rappresentano i microhabitat ideali che questo predatore preferisce per tendere i suoi agguati. Gli orari da preferire sono soprattutto quelli notturni o i classici cambi di luce alba e tramonto. Una buona conoscenza del territorio è necessaria per non incombere in spiacevoli imprevisti. Allora, amici siamo giunti sullo spot, noi abbiamo l'onore di avere con noi un nuovo amico qui su Planet Spin, ragazzi vi presento Dimitri. Salve, piacere a tutti. Allora Dimitri oggi ci farà un po' da cicerone eh, alla scoperta di, di quest'ultimo tratto del fiume Volturno e poi andremo a fare un salto lì sulla foce all'ovasi dei variconi, giusto Dimitri? Assolutamente sì, ci ci è una tappa obbligatoria. Ci faremo una passeggiatina, vedremo un po' il posto e Dimitri ci darà qualche indicazione su quelle che sono anche le attrezzature, le esche che sono quelle là ideali per fare ecco, delle sessioni di pesca a spinning dalla, dalla costa. Uh, che dire, ora facciamo qualche lancio e poi ci fermiamo per dare qualche indicazione dai! Allora, una delle prime indicazioni che noi chiediamo al nostro caro Dimitri è quella ecco, di spiegarci quali sono gli spot che abbiamo, dove abbiamo la possibilità di pescare lungo questo argine del, del Volturno. Io in questa zona vedo una massicciata e immagino il fondale sia a lento declino verso il centro un po' del, del fiume. Esattamente. Cosa ci racconti Dimitri? Allora Spiegaci un po' la, lo spot. Diciamo che nel volturno eh, lo spot ideale è trovare appunto o piccoli scogli o comunque piccole... Uh, sistemi di di pala, palafitte di sistemi di pali o anche vicino alle barche o anche che è un posto che adesso un po' è diventato impervio arri, arrivarci però sono le due gambe del ponte perché lì ovvio, da, da sempre c'è sempre una bella pescata perché uh, ci sono i resti del vecchio ponte e quindi lì ovviamente ci sono Uh, tutti quei, quei fenomeni tipici del, delle alghe, de, de, uh, delle rocce con uh, gamberetti, granchi, uh, piccoli pescetti e quindi sono zone che la spigola ama frequentare. Nel frattempo ci spostiamo lungo questa, sì. questa zona e facciamo qualche lancio di tanto in tanto Infatti lo spinning, Dimitri, correggimi se sbaglio sempre, è in questa zona è uno spinning itinerante Assolutamente, no? di movimento Noi sì. ci spostiamo lungo la zona di pesca e pochi lanci per, sì. per parte possono bastare se la spigola c'è molte volte assolutamente, Beh. due tre lanci e poi bisogna cambiare perché a meno che non capita cioè una coincidenza sì. ma comunque di solito se c'è la spigola subito si, attacca. si fa notare sì, ovviamente sì. non l'abbiamo detto però uno dei predatori principali che noi cerchiamo di insidiare in questa zona è la, la spigola. Oggi esclusivamente la spigola, in estate ci può stare il serra, ovviamente, un altro pesce molto ambito dai pescatori di spinning. Però adesso in questo periodo eh, nonostante non sia troppo freddo, però c'è solo la spigola come predatrice. Io sembravamo sempre lanciare sotto costa. Però. Perché non conosco il fondale lì in mezzo, perché io alcuni fondali li, li conosco per, per storia. C'è cioè, per esempio, ci sono vecchi pescatori che dicono eh, là tanti anni fa c'è stanno i palavattuti. <ride> cioè nel senso che ci sono appunto residui di vecchi eh, palafitte che facevano vecchi porticcioli artigianali quando c'era, che ne so, la cosiddetta scafa. Era un, diciamo, una sorta di battello quando non c'era il ponte del Volturno che trasportava i cittadini di Castel Volturno dalla sponda sinistra alla sponda destra. E quindi c'erano diverse stazioni. E quindi, ovviamente, perché veniva tirata con le corde, non c'erano i rimi perché trasportava pure le auto, era enorme. E quindi in queste stazioni che erano fatte nell'acqua con delle, sorta, un sistema di, di pali, e allora lì, ovviamente, si dice che è è un posto ottimo per la spigola perché ci sono appunto questi pali quindi vegetazione e quindi eh, elementi nutritivi e quindi eh, pescetti, cefalotti che la spigola va a cacciare. Sì, diciamo che oltre a quelli che sono gli ostacoli eh, a diciamo che la spigola come maggior parte dei predatori sfruttano per tendere le loro azioni di caccia, quindi i loro aguardi, si creano quei micro habitat che sono il punto di partenza da cui dobbiamo insistere per, ecco, la nostra azione di pesca è lì che si attiva il pesce foraggio e quindi giustamente il predatore va a, a cercare questi punti per svolgere le attività predatorie. un appunto anche sulle esche artificiali che solitamente sono quelle ideali nella pesca qui all'interno del, del fiume, de, della foce in genere. Di solito io utilizzo queste micro esche, se così si può dire. Diciamo Sono esche molto leggere che vanno dai 4-5 grammi di, di peso in poi che eh, noi possiamo diciamo, mh, montare come meglio preferiamo in base anche alla velocità della corrente alla profondità e, diciamo dalla, in merito anche alla zona dove intendiamo pescare questa qua l'ho preso in prestito a Dimitri è il, è il classico dei classici, lo sì. swing impact eh. Eh. Della, della, della tete. E, diciamo questa colorazione qua è quella che uh, funziona bene sia per le spigole ma anche per, per i bassi in acqua dolce assolutamente, Se infatti questo lo uso spesso mentre <ride> Dimitri ha ah, dalla sua un'esca diciamo di quelle low cost sì. Che... La classica testina piombata di Decathlon sì. che diciamo che è un'imitazione con del Black Minnow, sì. che io trovo anche più efficace, più, più che più efficace e più resistente all'usura. Questo ha tanti mesi, ha preso tanti pesci sì. ed è ancora intatta. C'è una, una, diciamo, un silicone molto più resistente. Sì, cioè la mescola del, uh, del corpo del, sì. di questa esca riesce... a ad essere maggiormente resistente rispetto a quelle del, di altre ditte e ovviamente dipende anche dall'utilizzo e da, da, diciamo, dal, dalla tipologia di morso che si riceve perché un morso ben assestato di una bella spicola la spezzerebbe comunque, comunque. <ride> il nostro sì. obiettivo è quello di, di farla a pezzettini e queste qua diciamo sono le ische che vanno un po per la maggiore per andare a sondare gli strati diciamo dalla superficie fino al fondo in altre zone dove c'è un po' di corrente in più, Dimitri mi diceva vanno bene anche dei crank oppure delle esche con un po' di paletta. In più sì, affondante, che altrimenti se la paletta è troppo leggera la corrente alza l'artificiale, lo fa diventare quasi top water, comunque non lavora bene, quindi sì. deve essere bello affondante. Quindi per, per tornare un po' al discorso, fare un riepilogo, per quanto riguarda gli spot abbiamo detto qualcosa prima. Per quanto riguarda le esche, abbiamo detto uh, giusto un, un accenno adesso. Invece, per quanto riguarda le canne, ecco, non servono canne molto lunghe, ma servono canne di una lunghezza che va intorno ai 6 piedi e mezzo, 7 piedi al massimo. Sì. Quindi parliamo dei 2 metri, 2 metri e 13. L'importante eh, è avere una canna che sia molto sensibile, in modo da permetterci di ehm, ecco, gestire riuscire, bene l'artificiale, gestire e sentire magari anche le tocche, sì. le mangiate che a volte sono molto. Molto timide e quindi diciamo l'impostazione di pesca è un po' questa, accoppiata con un 2000, un 3000, un trecciatino che può essere un 10 libre e il finale che va da uno 0,25, 0,28 fino al massimo 0,30 perché oltre poi diventerebbe troppo visibile il filo e quindi questa è un po' l'impostazione di pesca che si utilizza ehm, all'interno dei fiumi, nel, diciamo nei pressi delle foci. Allora, dopo questo break, qui sul lato interno della, della foce, eh, ci spostiamo verso il lato diciamo più esterno. Quindi, andiamo nell'Oasi dei Varigoni, ci facciamo una bella passeggiata e vi faccio vedere un po' il posto. Andiamo, Allora amici, siamo giunti proprio sull'ingresso principale ecco, dell'Oasi dei Varigoni e il nostro Dimitri è qui che ci accompagna e abbiamo trovato anche un simpatico amico che si chiama Antonio. Antonio. Una figura storica del posto perché lui diciamo, è il custode, diciamo, non ufficiale però è concreto di tutto ciò che succede. Facciamo la nostra passeggiatina, se non 7-800 metri, qualcosa in più? Ah sì, sì, cominciamo 5 minuti a piedi. 5 minuti a piedi. e Nel frattempo vi faccio conoscere un altro lato di, di Dimitri che eh, si occupa anche di eh, tutela del territorio. Lui è presidente di un'associazione qui sul territorio a Castelvolturno il che da anni lotta un po' come Don Quixote contro i mulini a vento. Perché? un e <ride> sciacalli che continuamente e quotidianamente praticamente violentano il, il nostro il, territorio. Il territorio, il fiume, la costa soprattutto pescatori abusivi quali sono le attività ecco, principali? ma allora innanzitutto mettono la, le reti ovunque, ovunque maglie strettissime di notte ho visto anche chiudere completamente la, la fuce. Eh, poi spesso quando si alza il mare, restano incagliate negli scogli e rimangono lì per, eh, per decenni. Eh, poi c'è anche chi pesca con i pedardi di notte, eh, cassette, tubi, eh, di tutto, di più. Insomma. Nemmeno farlo apposta. Eh, Cosa si sì, è sì. sentito? Vabbè, questo fa parte del botte. Al qualche sì, residuo di Capodanno, eh, ma assolutamente sì. <ride> Però ci sta a tema. Poi nel Voltuno sono ormeggiate tantissime barche abusive che. Ogni mattina liberano lo scafo che è pieno di nafta direttamente nel fiume senza alcun tipo di controllo Questa è una battaglia che ho denunciato più volte con dei video, mandato al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Trasporti Sto aspettando sempre qualche intervento drastico e non qualche intervento a tampone di facciate che ogni tanto fa la capiteria di porto che mi serve assolutamente a nulla Allora, come avrete potuto capire oggi comunque anche per l'orario in cui siamo a pesca, siamo nel primo pomeriggio, eh, le, le chance di fare qualche cattura si riducono tantissimo. Oggi è l'occasione per conoscere finalmente Dimitri, eh, che in qualche modo ci dà anche quello che è un po' lo stato di salute dell'Oasi dei Varigoni e anche del, del fiume della foce in genere, no? con la sua associazione che si chiama ASD Volturna Mare. A è di Volturno a mare, vuol dire amare il, mare il Volturno ed ecco quindi oggi ci farà l'accompagnatore in questa nostra passeggiatina e l'invito diciamo a tutti gli amici che ci seguono è di comunque venire a provare in questa zona dove è possibile pescare anche se si tratta di una riserva giusto Dimitri? Sì, la pesca sportiva è consentita, le norme di salvaguardia lo consentono Okay. E, e, e sinceramente quando venite in questo posto prendere il pesce è l'ultimo dei, dei, dei problemi, perché c'è talmente cose belle da vedere che anche se non si prende nulla non prende lo stesso. Allora, siamo giunti in uno dei primi spot qui alla foce. Eh? E praticamente Dimitri ci consiglia eh, questi che sono secondo lui un po' i posti migliori in questa zona, anche se fanno molto le condizioni meteo marine, eh, soprattutto il vento, è vero Dimitri che influenza tantissimo l'azione di pesca perché a volte ci aiuta nel, nel lancio, nella gestione delle esche, molte volte invece ci penalizza e quindi ci evita, eh, ci, ci, diciamo, fa in modo che le nostre esche non raggiungano eh, con precisione eh, la zona di pesca e soprattutto la distanza dove dobbiamo fare arrivare le nostre esche per tentare di catturare il predatore. Ci innesca un bel VTD? Facciamo un po' di pesca di superficie. Sì, perché qua il fondale è molto basso, c'è una grossa, una profonda buca. Ecco perché è un posto molto pescoso, però al netto della buca il fondale non supera in mezzo metro, quindi un VTD è dire, efficace, soprattutto con l'acqua che non è molto sporca, quindi si riesce bene a vedere dal fondale l'articiano. Qui sullo spot abbiamo trovato anche un simpatico pescatore che si chiama Davide. Davide, Davide è un pescatore del posto che viene molto spesso qui sulla, sulla foce. Qualche spigoletta l'ha catturata. E Dimitri invece ci descrive un po' questa parte della, della foce, questo spot. Sì, siamo diciamo alla, alla punta estrema della scogliera, quella che guarda verso il centro del paese. Eh, diciamo, i, I vostri migliori sono appunto le due estremità del della scogliera, eh, qua di solito se prendi una spigola qua è bella grossa, raramente ci sono nelle piccoline, a differenza dell'altro lato perché appunto ci sono delle buche profonde qua, qua sotto, quindi è un posto molto frequentato dalle spigole che ovviamente si, eh, si annidano in queste, in queste buco per cacciare il pesce foraggio. Allora invece per quanto riguarda le condizioni meteomarine eh, da preferire eh, soprattutto magari per eh, la pesca nei mesi invernali alla spigola qui in foce che ovviamente i predatori maggiori che, più grandi che possiamo insediare sono le spigole o i pesci serra in estate invece eh, che io sappia anche le lecciate quindi per quanto riguarda invece la pescata prettamente invernale, la Spigola è un po' la padrona del, dello sport, giusto? Quali sono le condizioni meteomarine da preferire? Quelle classiche sulla scaduta del, della mareggiata, oppure eh, quando c'è grossa pioggia, anche se il mare rimane caldo, però c'è grossa pioggia per cui eh, arriva la torbita a monte del Voltullo. Nel passaggio tra l'acqua marroncina e l'acqua verde, quella è l'ideale per pescare, perché ovviamente la torbida porta pure sostanze nutritive, sì. e allora nel momento in cui l'acqua diventa leggermente più chiara, e quindi che l'artificiale la, la, la, la si riesce a vedere, è un momento ideale. ci spostiamo verso l'ultimo spot di questa sessione di pesca andiamo proprio alla punta più esterna della foce e si percorre una strada un po' difficoltosa però pian piano ce la facciamo allora ce l'abbiamo fatta abbiamo raggiunto la parte più esterna sul lato sinistro della foce che secondo Dimitri è il lato più pescoso della foce, anche qua diciamo lo spot è caratterizzato da una massicciata e poi c'è subito un metro e mezzo d'acqua, due metri ovviamente quando più lontano si riesce a lanciare eh, più c'è fondo. La caratteristica dello spot è, è questa, è, si cerca ecco di pescare rasentando la, la scogliera con i classici artificiali che possono andare bene a seconda anche delle condizioni marine in cui ci troviamo. Siamo qua proprio sull'esterno sull della foco, c'è uno dei, dei posti più belli no? di, di questo spot. Sì, sì. E, che dire, Castel Volturno è il Volturno, sono dei posti ed è una città ricca di contraddizioni, no? c'è un fiume bellissimo che non viene valorizzato, spiagge incredibili che potrebbero abbandonate. Eh, non vogliamo fare un video di denuncia perché avremmo facile appiglio noi vogliamo sensibilizzare ecco, tutti i pescatori a, anche a frequentare questo posto perché io grazie a Dimitri eh, diciamo, per, per, eh, per nomea questo posto che è pericoloso io grazie a Dimitri invece ho trovato tanti pescatori Ospitali, ponzo, ospitali, gentili, gentili. io e non Sono rimasto senza parole, ovviamente ogni pescatore tende un po' a nascondere quelli che sono i propri segreti e Dimitri invece fa, va un po' oltre quello che è il pescatore classico. E, che dire, io mi sto godendo questo spettacolo di tramonto, una, una serata spettacolare, ovviamente.. E siamo venuti qua per fare un sopralluogo, non avevamo intenzione di catturare dei pesci, ah, sì. però ci stiamo provando ancora e facciamo ancora qualche lancio. Perfetto. Allora ragazzi, la nostra pescata qui sullo spot continua ancora per qualche minuto, ci, facciamo, ci godiamo questo bel tramonto, lanciando le nostre esche artificiali, che dire, io ringrazio Dimitri per la sua ospitalità, Grazie. per la gentilezza, <ride> e questo qua è, diciamo, è la, la prima di tante pescate, spero faremo insieme in questo spot e ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e da Luigi e Dimitri come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin ciao ragazzi alla prossima